Carmen Ferreri, età, fidanzato e vita privata della cantante di Amici 17 Chi è Carmen Ferreri di Amici 17? Età, vita privata e curiosità della cantante Carmen Ferreri è una delle nuove cantanti di Amici 17 Nata a Trapani, in Sicilia il 9 dicembre del 1999, ha appena 18 anni. Vive insieme alla sua famiglia nella città siciliana, dove frequenta l'ultimo anno di liceo scientifico e dove, da tre anni a questa parte, studia canto. E non solo, l'allieva del talenta ha anche preso lezioni di pianoforte presso l'Accademia Setticlavio di Maurizio Lipari. La passione per la musica e il canto, però, l'ha sempre avuta. Fin da piccola suo nonno le faceva ascoltare diverse canzoni del momento, tra cui Parole Parole di Mina, che è diventata presto la sua preferita. Carmen Ferreri. Da Area Sanremo ad Amici 17. La nuova concorrente di Amici di Maria De Filippi, che ha ricevuto tressi per poter entrare nella scuola più famosa di tutta Italia, ha già esperienza nel mondo televisivo. Insieme ad una sua collega, Lucrezia Benigno, infatti, ha fondato un duo dal nome Le Calica, e ha partecipato ad Area Sanremo nel 2015. Le ragazze hanno vinto il contest e si sono classificate tra gli otto finalisti con il brano Sogna. Nel 2016, poi... Carmen si è ripresentata ad Area Sanremo come solista con il mentore Umberto Iervolino, mentre nell'aprile del 2017 ha inciso il suo primo singolo, dal titolo Terra. Carmen Ferreri, tutto sulla nuova cantante di Amici. L'ex componente del suo Lecalica ha sempre amato cantare. La sua voce è molto potente, ma la sua qualità più grande è la capacità di saper emozionare. Proprio questo è successo ai casting, quando la cantante ha fatto emozionare Stefano De Martino con il suo inedito La Complicità. Il brano è dedicato al padre, che per molti mesi dell'anno non è con lei a causa del lavoro, che lo porta sempre lontano dalla famiglia. Di questa cosa la Ferreri soffre molto fin da quando è una bambina, è brutto per lei non condividere la sua vita con il padre, soprattutto nei momenti belli.